Allora, Carlo, la mia prima domanda è che cos'è Tuorti mm? e come è nata l'idea del progetto? Allora, Tuorti è un social network eh, diverso dai soliti social, social network. Eh, l'idea nasce da una considerazione molto semplice, cioè dal fatto che ci sono c'è sempre meno tempo e ci sono sempre più contenuti sui social network attuali che fondamentalmente sono non interessanti o comunque eh, non interessanti per, per il singolo utente per me che, vi, che visualizzo il social network sia suo Twitter, Facebook eccetera eh, appunto con sempre meno tempo eh, abbiamo sentito il bisogno abbiamo pensato che ci fosse il bisogno da noi stessi in primo luogo eh, di un social network it più focalizzato sulla singola persona, un singolo utente e in effetti ci siamo chiesti che cos'è che lega effettivamente le persone sul social network, oggi è diciamo quella che si può chiamare in vari, in vari modi amicizia, contatto eccetera, quando poi in effetti su Facebook il tuo amico 9 volte su 10 non è mai un tuo amico, ma è una persona che tu hai insomma, beccato, agganciato, che ti ha agganciato su Facebook, però di fondo quello che ti lega a un'altra persona Persona sui social network è un interesse in comune, è una passione o comunque cioè, parlate la stessa lingua. Quindi, mm -hmm. di fatto, decidete di entrare in contatto e di scambiarvi eh, opinioni. Ecco, Torti eh, fa questo nasce un'idea, l'idea che eh, le persone si possano connettere non più per amicizia, non più per eh, insomma, connessione sterile, ma per eh, interessi in comune. Quello che ti volevo chiedere a questo punto è come funziona, qual è la tecnologia che ci sta dietro e qual è la user experience? Eh, allora il sito sì, orti funziona in effetti, sembra essere un social network classico, eh, però di fatto eh, nel momento in cui ci si iscrive, eh, ci si, eh, si danno gli, gli argomenti eh, a cui eh, si è interessati, eh, Torti opera una scelta, quindi ti fa arrivare in Bacaca solo gli argomenti, eh, solo i contenuti che eh, ti eh, sono che, che, che, possono esserti eh, interessanti, possono appassionarti, eh, per cui appunto se sei un amante della letteratura eh, ti arriveranno tutti, eh, gli, tutti gli, gli articoli, eh, piuttosto che i video, le video recensioni per esempio eh, o eh, le eh, opinioni eh, riguardanti la letteratura, la, i libri e, e tutto quello che ruota attorno alla letteratura. È, eh, un, diciamo, è un, un, un sistema abbastanza complesso che stiamo cercando di tarare eh, con, eh, delle, con dei meccanismi per fare in modo che effettivamente eh, la user experience sia quanto più eh, focalizzata e targetizzata possibile. Ovvero, ehm, un in primo luogo, un sistema di rating, di ranking dell'utente e del contenuto, per cui i, i, i contenuti più interessanti hanno maggiore visibilità a seconda di come, lo, come li votano la community. Quanto, quanto più eh, diciamo, votazioni positive ha un contenuto, tanto più rilevanza ottiene nell'ambito della community, tanto più viene visto eh, e sale diciamo, ai primi posti di una, eh, una possibile graduatoria, ma soprattutto ehm, c'è la possibilità da parte di Torti che stiamo testando e verrà messa eh, online nei prossimi giorni, eh, di ehm, riconoscere automaticamente il contenuto che tu eh, inserisci, eh, per cui eh, man mano che Torti eh, riconosce le tue interazioni, affina, il tuo, diciamo, i, affina i tuoi gusti, mm, cerca di riconoscere pian piano se ti piace, Insomma, la musica rock o la musica classica tu non glielo dici ma lui pian piano impara dalle tue interazioni in modo da rendere quanto più targetizzata e mirata l'esperienza su, su Torti quali sono al momento ehm, i numeri nel senso eh, ci sono già prospettive per diffondersi in altri paesi oppure una piattaforma che sarà su, solo italiana come avete intenzione di muovervi per l'inizio allora, eh, i numeri sono in lenta ma costante crescita, nel senso che i tuorti non ha neanche un anno eh, e si è creato un nocciolo duro di, di aficionados che comincia a utilizzarlo in maniera consapevole, eh, per cui che sa benissimo... Mh, come si differenzia eh, il um, social network come torti dagli altri eh, siamo, abbiamo superato i 2500 utenti che parlano, chiacchierano si, insomma, si scambiano opinioni eh, e, e però i numeri sono confortanti perché sta mh, crescendo in fretta ehm, c'è l'idea di, eh, di tradurlo e di, di, di esportarlo in paesi di lingua anglosassone quindi farne una versione in inglese eh, ci stiamo lavorando, però essendo eh, pochi, siamo, in primo luogo cerchiamo di dargli una stabilità e di creare, ehm, creare una community forte che abbia degli strumenti per parlare, interagire e soprattutto che faccia venire fuori il valore vero di Torti, Poi dopodiché penseremo a clonarlo in altre lingue e a, a esportarlo, perché in effetti... Il, diciamo, il, um, il bisogno da cui nasce Tuorty è italiano esattamente come è in inglese piuttosto che americano. Quali sono um, le modalità di interazione? Come si pone o come si porrà nei confronti dei, dei social network già esistenti da una parte e nei confronti delle varie piattaforme di content curation alle quali comunque vi avvicinate in qualche modo? Sì, allora ehm, noi eh, c'è già la possibilità di, eh, diciamo, di far interagire i torti con eh, i social network più grandi. Eh, adesso Facebook, eh, Twitter in arrivo e Google Plus anche. Eh, la cosa più eh, interessante che avverrà eh, a stretto giro sarà appunto la possibilità eh, di eh, creare una stretta connessione. Eh, con le piattaforme di content creation ovvero eh, dal blog insomma, ai, ai magazine collettivi ci sarà la possibilità da parte dell'utente eh, di eh, unire il blog lo stream del proprio blog in torti, quindi di far Fare in modo che eh, i post che vengono inseriti nel proprio blog appaiano direttamente in, nel proprio account torti. Quindi questa è una cosa che non fa, penso, nessun, nessun social network ad oggi eh, e che per noi è molto importante perché, eh, così facendo un blogger riesce a raggiungere una platea completamente nuova. Perché mentre il blog eh, oggi tu lo devi conoscere, trovare, conoscere e seguire, magari con un film del RSS eccetera però fondamentalmente lo devi trovare eh, per cui se non lo conosci è difficile che qualcuno te lo segnali a parte a, a meno di avere amici particolarmente interessati eh, però invece così facendo eh, il, il blogger che posta il proprio eh, post anche su Torti, raggiunge automaticamente in bacheca le, le bacheche di tutte le persone interessate al suo argomento quindi anche persone che non lo, lo potrebbero mai conoscere non lo conoscono per cui la, diciamo, la distanza da un punto di vista dei contatti con un blog classico anche eh, insomma, di medio livello di grande livello è comunque altissima perché eh, tu raggiungi persone che potrebbero non conoscere il tuo blog mentre invece così lo vengono a conoscere solamente perché hanno lo stesso tuo interesse e quindi ovviamente c'è un'interazione maggiore per cui ci sarà la possibilità di, di connetterli e di eh, fare in modo che i commenti che vengono arrivano su Torti al post del blog vengano recapitati direttamente in mail all'autore del post. Perfetto, mi potresti accennare qualche cosa a proposito del vostro modello di business? Allora, per adesso noi siamo un po' pazzi, cerchiamo di, fare, di creare una community consapevole, per cui di creare un valore non immediatamente economico, ma un valore che, che vada, insomma, che una, la possibilità di creare una community che rimanga, che sappia che, dove sta andando e che mh, utilizzi torti con uno scopo. Dopodiché eh, i modelli di business sono tanti, eh, mh, potenziali sono tanti, per esempio eh, quello a cui noi pensiamo è soprattutto quello di eh, fare in modo che l'utente eh, produttore di contenuti possa mettere in vendita tramite torti. Il proprio contenuto, che sia un articolo, un brano, un video, eh, sapendo che appunto quel contenuto raggiunge automaticamente tutte le persone interessate, quindi è un valore potenzialmente altissimo. Eh, per cui eh, un, domani l'utente che produce un contenuto lo potrà eh, mettere a pagamento se vuole eh, su, su Torti e, eh, e Torti ovviamente ricaverà un tot da questa, una percentuale che poi si, si vedrà da questa eh, messa online. A pagamento del contenuto. Eh, Stessa cosa per gli esercizi commerciali, eh, per cui daremo comunque un plafond di eh, visualizzazioni proprie, dei propri eventi, delle proprie iniziative, eh, gratuito, eh, ma dopodiché mh, il piccolo e medio negozietto cittadino potranno scegliere una sorta di abbonamento, eh, sapendo appunto che piuttosto che fare pubblicità tramite volantino classico che viene normalmente buttato piuttosto che spendere un sacco di soldi per farlo sui quotidiani cartacei che normalmente si buttano dopo 20 minuti di lettura quando si leggono eh, su Torti i avranno la possibilità di far arrivare la notizia del proprio evento, della propria manifestazione, anche del proprio sconto per fine stagione, un saldo, alle persone effettivamente interessate a quell'argomento, che quindi non lo considereranno spam né pubblicità invasiva, ma lo considereranno un valore perché hanno scelto di ricevere quel tipo di informazioni. orti sarà mai a pagamento? No. L'ingresso in tuorti sarà sempre gratuito, tanto per gli utenti, tanto per associazioni, esercizi commerciali, no, mh, non, è, non è nella nostra idea fare un network e poi escludere qualcuno perché bisogna fargli pagare qualcosa. Chiarissimo. Mi sapresti dire quindi mh, di che date parliamo per il lancio? Allora ehm, la, la release, diciamo, beta di tuorti è online. Okay. Eh, la nuova release che includerà un bel po' di, di, insomma, di novità interessanti è prevista per il primo ottobre, quindi ci si può già iscrivere, è già tutto attivo, si può conversare con i 2500 e più eh, utenti che sono già sottorti, ma il primo ottobre faremo delle, dei significativi... Eh, aggiornamenti alla piattaforma eh, mentre per quanto riguarda la possibilità di vendere i propri contenuti ci stiamo lavorando ma pensiamo che per la fine dell'anno dovremmo avere tutto pronto per poterlo lanciare insomma ci stiamo lavorando siamo pochi ma ben agguerriti senti ultima domanda sì. um, quali sono le prospettive per i prossimi 6 12 mesi sia dal punto di vista dei numeri che della tecnologia che utilizzate che eh, chiaramente dal punto di vista economico. Allora, dal punto di vista dei, dei numeri degli utenti potrei dire che vorremmo conquistare il mondo, però mh, ci teniamo su prospettive più basse e mh, vorremmo chiaramente avere un trend crescente eh, di mh, utenti che si iscrivano e... Arri si arrivi ad un punto in, in cui diciamo, l'utente parla di tu all'altro e, e comincia l'effetto diciamo, domino per cui ci si scrive senza eh, più forzare il passaparola. Eh, questo già sta accadendo. Eh, ci aspettiamo che questa cosa proceda su questi binari. Da un punto di vista della tecnologia, te l'ho detto, abbiamo queste cose in cantiere, abbiamo anche la realizzazione di un'applicazione mobile eh, che punti molto sulla geolocalizzazione e sulla mh, geolocalizzazione per interessi soprattutto, che mm -hmm. è una cosa che attualmente non c'è, eh, perché mh, è, è bello quando eh, un servizio mobile ti dà non tanto eh, l'informazione su dov'è la pizzeria, ma su cosa ti Linea dintorni che è tutt'altra faccenda eh, e poi ci sono appunto c'è cioè, tutta questa piattaforma diciamo di e-commerce tra eh, autori tra produttori di contenuti che stiamo sviluppando insieme alla possibilità da parte dei produttori di contenuti di ricevere un diciamo un watermark, una, una sorta di certificazione che renda le proprie creazioni eh, in serie su torti appunto proprie. E quindi si riceve una sorta di certificazione di proprietà di quelle di quell'articolo, così eh, si, si proteggono tutti i contenuti che formano la community quindi visto che noi teniamo gli utenti e teniamo il fatto che siano tutelati vogliamo fare in modo che Torti sia una protezione legale per eh, gli, i contenuti che vengono inseriti nella community chiarissimo, per quanto riguarda la tecnologia invece? allora stiamo sviluppando eh, siamo, ci sono gruppo di avveriti programmatori che sta eh, lavorando su queste funzioni ed altre eh, che andranno online, ripeto, tra dicembre e i primi mesi eh, dell'anno prossimo. E ci sono parecchie cose in ballo, diciamo che da un punto di vista della tecnologia eh, stiamo lavorando su una, una usabilità assolutamente ehm, innovativa anche dal punto di vista dell'applicazione mobile eh, però ci sono cose su cui appunto che adesso stiamo, c'è molta roba in cantiere, Ti, di, nei prossimi mesi verranno fuori belle novità anche dal punto di vista della tecnologia in senso stretto. Perfetto, obiettivi economici per i prossimi 6-12 mesi? Eh, visto che siamo in Italia, l'obiettivo è sopravvivere adesso. E cercare di arrivare ad un punto in cui si sia. Um, si, si trovi un capitale anche da, da, da, da un punto di vista estero, insomma, fare un po' di fundraising per cercare di portare avanti eh, l'idea e farla sbocciare fino al punto in cui si regga da sola e, e quindi, appunto possa viaggiare con le, sue, con le proprie gambe. Chiarissimo. Carlo, io ti ringrazio veramente moltissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie a te. Grazie a te.